Ciao ragazzi bentornati siamo arrivati al modulo se non sbaglio 10 di questo corso spero che vi stiate trovando bene che vi piaccia ovviamente per qualsiasi domanda o altro mi scrivete tranquillamente eh, oggi spassa gli accordi eh, cosiddetti di dominante o di settima di dominante o semplicemente di settima oggi siamo eh,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 Quindi partire con il dito, ah siamo si in bemol, abbiamo detto partire con il minimo, col dito medio, il secondo dito, e con, o con l'indice, scusate, o così, o così. come abbiamo visto per gli altri arpeggi per gli altri accordi eh, proviamo a suonare su tutta la tastiera eh, questo, anche questo arpeggio quindi posso partire sempre dal fa che è la quinta Dicendo. E, mh, una cosa molto importante che eh, credo sia doveroso farvi notare e farvi provare soprattutto è quella di creare mh, una semplicissima frase prima che viene in mente.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 E questo serve non solo a imparare un groove appunto in varie posizioni, quindi eh, ampliare la conoscenza della tastiera e le varie possibilità, ma anche perché cambia il suono. Suonare un groove in questa parte della tastiera è un suono diverso da. fisica Dello strumento e quindi cambia il suono. Torniamo all'arpeggio di, di settima e eh, si può riprendere le, tranquillamente gli esercizi che abbiamo visto per gli arpeggi quindi eh, per semitoni: Mi7: infattiati infattiati un Anche qui mh, è, è, po è possibile cambiare le diteggiature, quindi eh, diciamo le chiamo percorsi, quindi un F7 lo posso fare così, ma anche volendo... Eccetera, come sempre fateli ascendenti, discendenti, mezzi mezzi: uno ascendente, uno non ascendente, eccetera, eccetera. Partendo dalla terza, ad esempio, mi settima. Salire poi di semitono anche qui, farli tutti partendo dalla terza, partendo dalla quinta, eccetera, eccetera. Se volete.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 quindi solo con le note de, dell'accordo dell di si settima e poi vi faccio vedere un trucchetto che soprattutto nel funk sta benissimo e andiamo a sentire la base allora inizialmente suonerò solo le note di si settima appunto quindi si, re, fa, la bemolle andiamo ora a vedere proviamo a suonare invece del invece del si7 proviamo a suonarci l'accordo che abbiamo visto prima si bemolle minore 7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 nota appunto di mi settima è il nostro groove abbiamo la, la nona bemolle settima minore la quarta diesis e la terza minore